Il, il, il personaggio, il ragazzo del film, di voler ridare la forza a Perlinguer nel suo rigore, nella sua puntualità, riprendendo in continuazione appunto lo stile di vita di cui parlava prima il film. E poi ci sono poi film emblematici, per raccontarlo ancora una volta,